Ciao a tutti! Oggi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto alla Hobitech. Ho acquistato la Sisyx Daxur Boutique e queste mascherine per l'embossing. Era la prima volta che acquistavo dalla Hobitech e mi sono trovata bene. Ma vediamo subito di cosa si compone lo starter kit. Allora questa è la scatola originale della Sisyx. All'interno troviamo la macchina sul retro della scatola troviamo il contenuto del Beginner Kit e alcuni esempi di biglietti. Sul lato troviamo appunto le istruzioni per come fare l'embossing e questa è la parte di fronte alla scatola. Questa è la macchina con questo packaging che assomiglia ad una borsa, la manovella e trovate all'interno della scatola questo cacciavite che serve appunto per montare la manovella, altrimenti non entrerebbe nella scatola. Trovate poi queste eh, tre piattaforme, due embossing pads e uno shim quello nero, uno dei due, presenta le istruzioni per come imbossare. Poi ci sono eh, tre mascherine in dotazione. Questa. Questa. E questa qui, piccolina, con tre fiori. Poi c'è un project blocket, dove troviamo appunto altri consigli per l'embossing a freddo. Tutte in lingua in inglese. Sempre idee e consigli. Poi questo è il libretto praticamente della garanzia e le istruzioni per montare appunto la manovella con il cacciavite. 20 cartoncini e buste di colore panna. 40 cartoncini di 10 colori della Color Core Cardstock Collection con del Paper sample, che è il grattino praticamente per fare quegli effetti vintage, quelli particolari appunto della Color Nation. Altri 20 cartoline e buste di colore bianco. Potete notare il confronto, la differenza di colore con quelle color panna. Due trasferelli con le scritte bianche e nere con il bastoncino di legno per grattare. E poi la bolla di consegna della Hopitech con appunto il contenuto della scatola, quindi la maxi, la macchina e le mascherine per l'embossi. Queste sono le altre tre, eh, scusate, le altre quattro che ho acquistato, sempre alla Opitech, che sono della Sisyx. Questo è il retro della scatola. E questo è il codice. Ho trovato questa, molto carina con i fiorellini. Questa per i bordi Questa con la scritta Thank you so much e questa con i dirigori Questa è la macchina Bene, io vi saluto, alla prossima! Ciao!